partigiani erano vestiti un po' i borghese, così un po' di tutto qualcuno aveva un pastrano anche dell'esercito, un po' di tutto in poche parole, un po' straccioni insomma erano perché poi non c'era una grande organizzazione, erano i primi perché che hanno fatto dei, dei, dei combattimenti già nel modenese e nel reggiano già qualche precede l'avevano già disarmato, però non è che avessero le, la scorta di indumenti di magazzino, non avevano vivere, quello che avevano avevano sulle spalle, no, divise no, magari uno poteva avere calzone, una giacca da militare e un'altra, io per esempio ero il borghese quando sono andato su, come adesso avevo un giacchettone nero che mi aveva fatto mia sorella, però c'era il sologno, l'ho lasciato in una stalla, non l'ho più ripreso, tanto perché non andava bene, c'era la neve, mi se ne andava a un chilometro di distanza, in poche parole l'ho lasciato lì, non mi di battaglia e basta. Sì, poi i, I nomi venivano raccolti, il nome vero, poi portati a Corcarpinetti, che c'era un nostro compagno, che li teneva nascoste, e le nomi fo Fosola. Quelli sono tutti i nomi della nostra brigata successivamente, della 26 brigata comandata da Luigi, e i nomi li conservava lui. Che lui era vietato anche, eh, lui e sua moglie, di scoprirsi un po' troppo. Perché poi lui aveva questi, questo deposito... Eh, chi vi rinuncia li aveva lui. Io mi chiamavo Toni, ma aveva tutta la, la mia, non biografia, ma nome e cognome, la residenza, eccetera. Se andava in mani tedeschi era un disastro. Aveva fatto una grotta, cioè, ho trovato una grotta. Le molte fossili hanno nascoste lì dentro, Quelle sono scoperte, insomma. Perché tu ti chiamavi Tony? Oh, niente. Che, che, dico? che nome ti vuoi dare? Mettete, mettete il nome che vi pare, ma, che va sempre bene. Va bene Toni, Sì, va bene Toni, Io, tutto lì parte aveva dei nomi di, di lupo, eh, polvere, insomma così sono tutti non, magari il nome una, della fidanzata, Un mio amico aveva una fidanzata che si chiamava Leda e lui si chiamava Ledo, uh -huh. il nome di Natale, anche così insomma.